Un'opera che ci porta attraverso il tema del pittoresco, un tipo di paesaggio emozionale, evocativo e drammatico che mostra tutta la maestosità della natura e il trascorrere del tempo su edifici del passato. Alcuni artisti, tra i quali Turner, intrapresero viaggi a tappe per realizzare bozzetti delle vedute dei monumenti britannici, con l'intento di vendere acquerelli e stampe di forte impatto emotivo. L'Abbazia di Tinter, un monastero cistercense in rovina sulla sponda del fiume Wai, che scorre tra il Galles e l'Inghilterra, era uno dei soggetti preferiti. Turner scoprì e disegnò l'Abbazia per la prima volta nel 1792, all'età di 17 anni, mentre viaggiava per il Galles, e realizzò diverse riproduzioni, una delle quali esposta alla Royal Academy nel 1794. Lontana dall'essere una fedele rappresentazione della realtà, l'opera è permeata di sensibilità romantica e pittoresca, la natura riprende possesso dell'edificio in rovina e una vegetazione dal rigoglioso fogliame attenua le linee austere dell'architettura. Il dinamismo della composizione, che dà risalto alla curva degli archi con una prospettiva in varie direzioni, è un segno della maturità artistica raggiunta da Tarnel. I paesaggi pittoreschi, come questo, erano caratterizzati da strutture disomogenee e da una vegetazione florida e selvaggia. Le rovine, specialmente quelle medievali, incarnavano tutti gli aspetti romantici e la letteratura di viaggio dell'epoca invitava i visitatori ad ammirare questi scenari. L'esperienza poteva essere amplificata usando un cosiddetto specchio Claude un piccolo strumento dalla superficie tinta che rifletteva il paesaggio come se fosse dipinto da un maestro del passato. Verso la fine del XVIII secolo le aree più selvagge del Galles, della Scozia e del Lake District furono invase dai visitatori e il turismo cominciò a dominare l'immaginazione britannica. Opere come questa hanno contribuito ad alimentare l'immaginazione di viaggiatori a caccia di paesaggi unici e incantevoli. Turner è considerato da molti il più grande paesaggista britannico. Durante la sua carriera il suo stile cambiò notevolmente. Cominciò a trascurare i dettagli concentrandosi sull'effetto del colore e della luce anticipando l'opera successiva degli impressionisti.